Grazie Presidente, la proposta come le prime firmatarie sanno bene è stata eh, molto approfondita durante una commissione patrimonio anche alla presenza della Presidente Zotta, la Presidente della Commissione Capitolina Scuola che era stata appositamente eh, invitata con gli assessorato al patrimonio e l'assessorato alla scuola di Roma Capitale. È stata approfondita perché il tema è molto caro chiaramente a questa maggioranza ed è uno dei temi che purtroppo eh, questo Roma Capitale trascina da anni senza alcun eh, risultato. È all'attenzione del lavoro dell'assessorato è stato all'attenzione del lavoro della Commissione Patrimonio e Scuola, in quanto abbiamo chiesto immediatamente dei dati ai municipi pochi mesi dopo il nostro insediamento e da lì è partito tutto un lavoro d'approfondimento. La delibera presentata oggi ha il parere negativo degli uffici e questo è importante eh, dirlo proprio per il fatto che, per quanto condivisibile nei temi, nell'idea, nel progetto, eh, non lo è altrettanto dal punto di vista della sostenibilità giuridica. Se fosse percorribile in questo modo questa soluzione probabilmente l'amministrazione lo, cioè, lo avrebbe fatto prima. Non credo che per un tema così sentito si sarebbe arrivato eh, a far passare così tanto tempo. Eh, la questione è molto più complessa e delicata di quanto si sia rappresentata oggi in quest'Aula. Per questo motivo eh, noi come maggioranza, come Commissione eh, Patrimonio e sicuramente posso esprimermi anche a nome della Presidente Zotta come Commissione Scuola, daremo tutto il supporto agli assessorati competenti affinché si continui nella ricerca di una soluzione eh, che sia eh, sostenibile da un punto di vista tecnico-amministrativo Tuttavia, no, questa soluzione, come già anticipato mh, proprio durante la Commissione, eh, non può essere percorribile e, come maggioranza, eh, ci, ci dobbiamo assumere anche l'onere di eh, votare contro eh, delle cose che, diciamo, eh, con lo spirito avremmo voluto invece votare diversamente. Grazie.